In questa stanza è conservata una delle opere più celebri del museo, eh, ovvero l'Ecceomo di Antonello da Messina. È un'opera che apparteneva alla quaderia degli Spinola e eh, che è stata poi trasferita in questi ambienti per motivi conservativi. Eh, costituisce una delle prime versioni di questo eh, struggente soggetto realizzato da Antonello da Messina probabilmente alla fine degli anni 60 del Quattrocento. Eh, L'eccezionalità di questo dipinto è anche eh, motivata dalla presenza della cornice originale eh, sulla quale il pittore, in eh, un, uno straordinario gioco illusionistico, ha dipinto eh, un cartiglio con eh, l'indicazione eh, del, del, della sua firma e del, dell'invenzione dell'immagine. È uno veramente degli, degli esempi più, più elevati di eh, questo soggetto eh, più volte replicato eh, da Antonello da Messina. Un'opera che eh, probabilmente è conservata nel palazzo almeno dall'inizio dell'Ottocento, eh, di cui eh, diciamo si erano un po' perse le tracce perché eh, racchiusa all'interno di una cornice barocca che aveva mh, coperto proprio il, il cartiglio originale e poi riscoperta dalla critica soprattutto nella seconda metà del Novecento. Eh, in questa stanza, assieme all'Antonello da Messina, abbiamo eh, altre tavole. Questo eh, motiva il ticchettio che si sente in sottofondo eh, dovuto ai macchinari utilizzati proprio quotidianamente per monitorare lo stato conservativo delle opere, eh, in particolare i valori di umidità e temperatura. Assieme all'Antonello, infatti, eh, qui è esposto eh, un dipinto di da Modena, che è uno dei protagonisti della pittura genovese della seconda metà del 300, un'opera che era stata pubblicata da Roberto Longhi in un articolo monografico eh, che è stata possibile acquistare negli ultimi anni eh, in quanto costituiva un elemento centrale di una palla d'altare realizzata da Barnaba da Modena eh, probabilmente negli anni 70 del 300 per una chiesa genovese. E un altro dipinto è entrato a far parte delle collezioni negli ultimi anni è questo straordinario ritratto eh, realizzato da Jos van Cleve, un pittore eh, che aveva bottega ad Anversa, il più importante pit pittore anversano di primo Cinquecento. Eh, è un ritratto eh, di Stefano Raggio. Eh, Stefano Raggio era un mercante genovese. Eh, che eh, aveva mh, importanti, eh, diciamo, contatti con l'ambiente commerciale eh, fiammingo. È documentato, infatti, a Bruges alla fine del primo decennio del Cinquecento. E, mh, pochi anni dopo incontra eh, Jos van Kleve e di commissiona, oltre a questo ritratto, anche eh, una pala d'altare che ancora oggi è conservata a Genova nella chiesa di San Donato. Una pala d'altare dove eh, il, il committente era figurato eh, con gli stessi abiti, lo stesso particolare cappello, eh, inginocchiato eh, con alle spalle il suo santo protettore, cioè Santo Stefano, eh, è mh, un importante documento proprio dei rapporti che legavano i mercanti genovesi alle fiandre eh, e eh, probabilmente eh, una delle prime committenze di questo importante pittore fiammingo ricevuto da eh, un eh, genovese. Tra l'altro Van Clever realizzerà negli anni successivi altre parede d'altare destinate a chiese genovesi che però purtroppo sono state eh, disperse nell'Ottocento e oggi si trovano nei più importanti musei eh, mondiali come il Louvre, il Metropolitan e la Pinacoteca di Dresda. Eh, invece, eh, abbiamo eh, qui davanti un'opera che non fa parte delle collezioni ma eh, è stata depositata eh, da un privato. È un'opera eh, estremamente importante eh, non solo per la straordinaria qualità esecutiva ma anche perché è settamente legata alle vicende di una celebre collezione quella di Francesco Maria Balbi che eh, costituiva proprio una delle raccolte di dipinti più eh, significative della Genova del Settecento. Eh, questo dipinto raffigurante le tentazioni di Sant'Antonio Abate eh, era conservato proprio nella collezione di Francesco Maria Balbi in via Balbi e successivamente poi è passato in altre collezioni. Uh, un dato molto importante che lo lega uh, in modo così evidente alla storia uh, della città ma non solo è che questo quadro venne uh, visto e ammirato da Gustave Flaubert uh, durante il suo viaggio uh, in Italia. Rimase talmente colpito uh, dalla raffigurazione veramente straordinaria uh, che in una lettera inviata da Milano a un suo corrispondente francese Ehm, eh, descrisse proprio l'ammirazione nei confronti, lo stupore eh, nei confronti di questa immagine e che secondo eh, Flaubert eh, fu diciamo, l'input proprio per eh, dare forma a una delle sue opere più eh, conosciute cioè La tentazione di Sant'Antonio Abate.